Eh, grazie Presidente, ho avuto un momento di confusione perché non ho sentito neanche l'esito della votazione sull'ordine del giorno e quindi pensavo che stessimo ancora su quella eh, L'ordine all... del giorno è approvato unanimemente 32 su 32 Grazie, grazie ancora. Allora, ehm, io... Eh, Ritorno su questa delibera di Montestallonara, eh, ci ritorno perché eh, vorrei, vorrei dire a tutti che a gennaio ci sono degli sfratti e quindi per fortuna noi arriviamo a votare questa delibera ora eh, e speriamo di riuscire ad evitare questi stratti che mi risultano siano sospesi fino al 31 12 e non fino al 31 gennaio. So che queste persone dovranno comunque andare in tribunale l'11 gennaio e spero che quindi per allora l'approvazione della delibera sia sufficiente e magari se fosse possibile entro quella data eh, riuscire anche a trascrivere la delibera secondo me sarebbe anche una, eh, una cosa ancora più positiva per scongiurare eh, questi sfratti eh, ritengo che eh, è ovvio il passaggio che sottolineava il consigliere Pelonzi perché è implicito che queste case qualora siano ris riscontrati i requisiti eh, soggettivi ritornino alle persone che le hanno legittime. Eh, comprate eh, e che quindi stanno combattendo da tempo perché ritornino diciamo in loro piena proprietà senza essere sottoposti ad aste, sfratti e altre situazioni davvero ehm, tragiche. Eh, mh, mi dispiace, devo dire, eh, che oggi non sia presente in aula a votare con me questa delibera la sindaca. Eh, so che sta facendo una grande, eh, un grande lavoro sul, sulle periferie e anche sulla legalità e questa delibera eh, comprende questi due aspetti perché i piani di zona sono quartieri eh, estremamente periferici in cui eh, non solo ci sono situazioni di questo genere ma in cui le persone vivono anche in condizioni molto disagiate perché spesso sono privi di opere eh, pubbliche eh, e... Eh e quindi penso che eh, questa delibera come tutte le altre sia proprio il segnale che questa amministrazione in questi anni ha voluto dare eh, alla città per voler ristabilire appunto eh, la legalità e per voler ridare dignità alle persone che a fatica e con grandi sacrifici hanno cercato di comprare una casa in questi quartieri quindi eh, mi fa piacere che invece anche nelle passate Ehm, delibere eh, le stesse siano state votate all'unanimità proprio per eh, perché il segnale deve essere un segnale forte un segnale forte nei confronti delle altre istituzioni che devono vedere questa non solo come una battaglia di Roma è vero che Roma è la città che ha più piani di zona rispetto a tutte le altre e in essa sono coinvolte tantissime famiglie e tantissimi cittadini quindi l'Aula è bene che si faccia sentire e vedere unita in questa battaglia senza differenze tra una forza politica e l'altra e devo dire che in Commissione Urbanistica noi su questo lo siamo sempre eh, stati proprio perché eh, le, le altre istituzioni devono dare supporto eh, al, al Comune di Roma che da solo non ha la forza di fronteggiare tutte, eh, tutte queste situazioni e nello stesso tempo noi così diamo un segnale forte anche ai cittadini eh, vorrei dire anche ai miei colleghi consiglieri che tantissime volte io ho avuto testimonianze di persone che abitano nei piani di zona che finalmente grazie a questa nostra azione mi hanno detto di aver recuperato la fiducia nelle istituzioni perché tanti, per tanti tanti anni loro hanno provato a eh, portare questa testimonianza, questa ingiustizia a dire che erano stati eh, truffati ma non hanno mai visto diciamo un'istituzione pronta ad ascoltare e ad agire per eh, soddisfare le loro eh, richieste. Quindi questo secondo me eh, di oggi è davvero un bellissimo eh, segnale. Come per l'ordine del giorno mi immagino che anche la delibera eh, venga approvata all'unanimità. Grazie Presidente.